Ciao sono Marco, buona giornata e bentornati sul mio canale. Come vedete qua a mio fianco oggi testiamo il nuovo multi-tool della Parkside eh, che fa parte tra l'altro anche della sua nuova serie, della sua nuova linea che si chiama Linea Performance. Linea Performance che si differenzia dalla linea normale della Parkside perché è un motore eh, più performante, un motore brushless, un motore brushless vuol dire che è senza spazzoli, quindi è un motore più affidabile eh, non è soggetto all'ovolo come i motori tradizionali quindi dura di più nel tempo si riscalda di meno rispetto ai motori tradizionali eh, quindi vuol dire che anche quando lo utilizziamo partiamo con una performance e finiamo alla fine del lavoro con la stessa performance invece i motori tradizionali si scaldavano tantissimo e quindi partivano eh, con una performance e arrivamo a metà lavoro per dire o anche più avanti che il motore era più caldo quindi eh, motori che duravano anche di meno come potenza in più i motori brushless sono anche più performanti, quindi sono molto più potenti rispetto ai motori normali e soprattutto consumano anche di meno quindi cosa vuol dire? vuol dire che con una batteria riusciamo a coprire più tempo eh, di, di lavoro rispetto a un motore normale la cosa che mi è piaciuta di più eh, comunque di questo attrezzo non è che il motore era brushless perché già immaginavo che il motore era molto più performante rispetto ai motori eh, vecchi della, eh, della Parkside ma è la costruzione eh, dell'attrezzo l'attrezzo è costruito molto ma molto meglio rispetto agli attrezzi tradizionali eh, io li ho utilizzati quasi tutti gli attrezzi della Parkside, per, ho sempre pensato che come linea hobbistica da utilizzare in casa vanno benissimo, ma cioè, ci limitavamo solo a quelli, avevo provato a portarli anche in cantiere, ma le batterie, le batterie duravano veramente, veramente poco, l'attrezzo era poco potente e i materiali erano quello che erano. Invece questo attrezzo, che costa tra l'altro poco di più rispetto al, come si chiama, al suo modello vecchio, costa soltanto 20 euro in più, è costruito veramente veramente meglio, poi vedremo quando faremo l'unboxing, eh, ha una batteria eh, come si dice da 2A ma che funziona con una nuova tecnologia che si chiama X20 Team, quindi vuol dire che con una batteria potete coprire tutti gli attrezzi che usciranno eh, di questa linea, quindi potrete comprare uno o due attrezzi tenere quella batteria, e poi comprare gli attrezzi con solo corpo. Ah, tra l'altro hanno cambiato anche il caricabatteria, hanno messo un caricabatteria a carica veloce, quindi sarà più veloce anche il tempo di caricamento, anche la scatola, addirittura la borsetta, poi vedrete è qualitativamente superiore anche questa, in, eh, come si chiama, rispetto a quella vecchia, chiaramente però sono sempre eh, attrezzi obbistici, non sono attrezzi eh, da utilizzare per, eh, per lavoro. Difatti se andate a leggere sul livello delle istruzioni è proprio scritto che sono attrezzi di linea obblistica eh, non destinati agli usi commerciali, quindi cioè, si parano anche le mani, anche se però comunque... Se leggete, vi danno 5 anni di garanzia rispetto ai tre tradizionali degli attrezzi normali. Eh, niente, io ho utilizzato questo attrezzo già da due mesi. Purtroppo eh, causa il. Eh, come si dice? Questa quarantena non l'ho utilizzato tanto quanto avrei voluto, comunque l'ho messo sotto stress, poi vedremo il filmato e vi posso garantire che non si è neanche scaldato, è durato anche tanto tra l'altro e ha funzionato bene. Poi l'ho utilizzato anche per fare dei lavoretti che poi vedrete quando usciranno i video e vi devo dire che si è comportato bene. Questa è la scatola, come vedete è più bella robusta, più bella grossa rispetto alle borse tradizionali. quindi migliorata la confezione, come vedete il kit è molto spoglio, questo perché Perché nella, come si chiama? nella scatola italiana al suo interno non troverete nient'altro che il multi-tour, invece nella confezione che come si chiama, venduta sia in Germania che in Francia all'interno troverete anche eh, degli accessori, e questo è il caricabatterie, come vedete il caricabatterie eh, promette di caricare la batteria in 40 minuti, secondo me ce ne vuole qualcuno in più, anche 50 minuti, comunque carica la batteria in poco tempo rispetto al, modore, al caricabatterie vecchio. Batteri, batteria eh, da 2A, come vedete modello X 20V Team, quindi vuol dire che è quella eh, unificata per tutti gli attrezzi. Questo è l'aspirazione, si attacca all'aspirazione delle polveri, se volete utilizzarlo. Si aggancia così. Io non l'ho mai utilizzato, non l'ho mai utilizzato neanche eh, quello originale della Milwaukee. Questo è l'attrezzo. Come vedete l'attrezzo è costruito veramente bene. Il materiale è in plastica ma anche antiscivolo. Non so se si riesce, riesce a vedere, comunque è in gomma antiscivolo. La testata è in metallo, la testata in metallo è veramente, veramente importante per un attrezzo perché serve per dissipare il calore, quindi eh, vuol dire che si raffredda prima la testata, protegge il motore in caso eh, di caduta e più, in più cosa serve anche? È molto importante non tanto per il multi tool ma soprattutto per... I trapani, perché i trapani, eh, la testata in metallo serve per bilanciare il, il trapano, quindi quando si utilizza il trapano per più ore il, è molto importante avere un bilanciamento eh, in alto. Chiaramente, qua troviamo il, eh, come si dice, la, come si chiama, la regolazione eh, della potenza, questo c'è su tutti eh, gli attrezzi multi-tool. Accensione. Blocco del, del, dell'accessorio con presa rapida, si gira così, come vedete si svita la vite, purtroppo non ne ho qua uno da farvi vedere, si aggancia l'attrezzo, una volta che si avvita senza tirare, si lascia andare questo e come vedete si blocca. In più il, il LED eh, per la luce, se dobbiamo utilizzare l'attrezzo eh, la sera oppure dentro un cassonetto, fa anche abbastanza luce. E infine il libretto delle istruzioni. Siamo giunti al termine della recensione, come avete visto ho messo l'attrezzo sotto pressione, batteria al massimo, eh, lama nuova, ho regolato la potenza anche questa al livello più alto e niente. ho testato l'attrezzo. L'attrezzo non si è scaldato più di quel tanto, il motore sì era caldo, ma neanche più di quel tanto. Eh, pensate che addirittura si è bruciata prima la lama, prima che si eh, scaricasse la batteria. Eh, la batteria, se volete saperlo, è durata, eh, mettendolo così sotto pressione, 16 minuti. Allora, tiriamo le somme. La cosa che mi è piaciuta di più dell'attrezzo sono i materiali, secondo me è costruito veramente bene, è ben bilanciato, eh, anche la, le plastica si vede che è come si chiama, molto solida e poi tra l'altro è anche rivestito in gomma, eh, quindi è molto ergonomico, comodo da utilizzare, come avete visto l'ho utilizzato in tante eh, maniere spingendo sempre, eppure la mano eh, non, ha dato, non ho sentito sforzare. Quindi, materiali costruiti veramente veramente bene anche il motore comunque è un buon motore perché è un motore brushless è un motore che c'è da tanti anni e funziona bene e chiaramente non è l'ultimo ritrovato tecnologico Motore brushless così, ormai su attrezzi tipo Makita, DeWalt e Milwaukee sono superati ormai da anni, io utilizzo Milwaukee, e già da 4-5 anni ha superato il brushless, affiancando il brushless a un'altra tecnologia che si chiama Fuel, che praticamente cosa fa? Cioè un chip contenuto all'interno dell'attrezzo e un chip nella batteria, un chip gestisce l'attrezzo, un chip gestisce le celle della batteria, poi dialogano e fanno durare ancora l'attrezzo ancora in maniera ancora più performante e fanno durare ancora di più la batteria batteria e niente mettete un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale se volete vedere altre recensioni perché penso che questi attrezzi per Ashley è di comprarli tutti e di provarli con voi buona serata